Ok, allora buongiorno a tutti ancora, eh, iniziamo oggi il corso di informatica del primo anno comune di questa fetta di Politecnico, noi siamo cosiddetti il corso 3, di voi che siete iscritti a una di queste lauree eh, e questa fetta di alfabeto, ok? Sapete, come sapete, il primo anno è spalmato su più corsi affettati, quindi vi do innanzitutto il benvenuto. Io sono Fulvio Corno, sono il docente titolare di questo insegnamento che ci terrà compagnia per otto crediti, quindi 80 ore. E qua a fianco a me abbiamo Roberta Bardini che si occuperà soprattutto della parte... Di, di laboratorio, quindi la vedrete più nelle ore di laboratorio che non in aula se non eventualmente qualche scambio che faremo durante il semestre per le ragioni più varie um, ma eh, lavoriamo in stretto coordinamento quindi vi accorgerete che ci sarà un, un legame molto forte tra le cose che vedremo in quest'aula e le cose che vedrete nei laboratori okay? uh, vi dicevo che le prime mie parole sono parole di benvenuto. Sono... Vi do il benvenuto non, al, non solo al Politecnico, beh non ho la banda come aveva il Rettore ieri, ma vabbè. Eh, vi do soprattutto il benvenuto a ingegneria, nel senso che le ore che avete visto oggi, avete fatto un po' di matematica, un po' di chimica. no? Eh, questo corso invece è il primo corso propriamente di ingegneria, dove con ingegneria intendo... Progettare, non impariamo solo metodi di calcolo o nozioni che dobbiamo sapere ricordare, impariamo a progettare e a pensare come progettisti, nel, piccolo, nel nostro piccolo chiaramente nel nostro corso di informatica, ma è il primo corso nel quale vi si chiede no? non tanto di risolvere, applicare degli schemi noti o delle formule noti o dei metodi che dobbiamo imparare o imparare dei teoremi, ma di mettervi in gioco e costruire qualche cosa di vostro, costruire qualcosa di personale che però rispetti certe regole, certe specifiche, certi vincoli che vengono dati, diciamo così, nel testo della consegna dell'esercizio. Okay? Questa è un po' la vita, eh, vita dell'ingegnere, quella di appunto partire da problemi rendersi conto delle, dei vincoli che ha, delle risorse che ha a disposizione e trovare una soluzione per questi problemi. Qualunque tipo di ingegnere. Okay? Noi qui giochiamo a fare il piccolo ingegnere nel, corso, nel campo dell'informatica. Però io ho eh, diciamo così, la speranza, l'auspicio, che il modo di approcciare i problemi che vedremo in questo corso, ve, come modo di pensare ve lo potrete ritrovare anche nel seguito della vostra carriera okay? dovete ovviamente avere un po' di pazienza perché tra il primo e il secondo anno ci sono tante cose di questo tipo qua come le lavagne che, che abbiamo alle mie spalle ma poi più si va avanti più si comincia a entrare nel vivo e divertirsi un pochino di più mm? ovviamente noi parliamo di ingegneria informatica questo è un corso di informatica quindi gli strumenti no, che useremo per affrontare e risolvere questi problemi che ci porremo sono gli strumenti informatici quindi il calcolatore e la programmazione del calcolatore quindi, noi usiamo questo strumento particolare. Se fossimo non so, ingegneri civili, useremmo i disegni, l'AutoCAD, il Tecnigrafi o altre cose con linguaggi diversi, con metodi diversi con regole diverse. Ma l'approccio mentale no, è abbastanza comune. Noi, qua, ci concentriamo appunto sulla parte informatica. Ehm, non vorrei che si confondesse l'informatica con i linguaggi di programmazione. Io un po' per farvi uno scherzo, un po' no, eh, nei giorni scorsi sul canale Telegram, a cui però qualcuno non si è ancora iscritto, quindi almeno 100 persone che sono iscritte al corso non si sono ancora iscritte al canale Telegram, adesso poi prima di uscire alla porta vi controllo il cellulare uno a eh, uno. Avevo ehm, mandato un sondaggio chiedendo quali linguaggi di programmazione conoscete? No? E io sono sicuro che tra le persone che non hanno risposto Ce ne sono alcune che hanno detto, cacchio, io non lo so, non ho mai fatto linguaggi di programmazione, come siamo messi, no? Eh, in realtà l'obiettivo vero del corso non è tanto imparare un linguaggio di programmazione, che ci accorgeremo che è una cosa tutto sommato semplice, è imparare la programmazione, ossia, detto in altri termini, il problem solving, la capacità di affrontare e formalizzare un problema. Questa forma mentale è qualcosa che dobbiamo costruire insieme partiamo da zero che voi sappiate oggi, o no un linguaggio di programmazione non è rilevante partiamo comunque da zero chiaro che chi ha già qualche esperienza ha già degli appigli mentali ha già qualche facilitazione ma eh, si parte come se nessuno no, avesse mai fatto questo vi accor ci accorgeremo che l'80% della difficoltà è capire come risolvere il problema e il 20% è il linguaggio poi conosciuto un linguaggio un linguaggio passare dal, dal primo linguaggio che impari al secondo è relativamente facile, ma ciò che diciamo così, sarà l'ostacolo per molti di voi, per alcuni di voi, sarà proprio quello di riuscire a entrare nella mentalità, nel tipo di ragionamento che serve. E che è un ragionamento estremamente analitico, in cui dovremmo ragionare sui problemi e capire quali siano i metodi risolutivi passo passo, con un livello di dettaglio a volte estenuante, e poi insegnare questo al calcolatore. Ma insegnare al calcolatore è facile se hai capito come lo risolvi. Non avremo modo di parlarne durante il corso, fare esempi di questo, ma eh, preparatevi. Allora, su questo tema alcuni di voi, di noi, sono più portati, diciamo così, caratteralmente, mentalmente, come modo di ragionare, altri faticano di più. Prendiamolo come un dato di fatto, chi fatica di più, chi si accorge che fatica a entrare nella mentalità ovviamente dovrà sforzarsi un pochino di più e deve accettare di mettere in gioco il proprio modo di pensare, cioè non puoi applicare all'informatica lo stesso metodo di studio che ne so, della biologia o dell'economia, dove si ragiona per classificazioni, per elenchi, per analogie, per metodi predefiniti. Eh, se cercate di applicare all'informatica uno di questi metodi di studio, di ragionamento non ci riuscite fallite, non si presta no? si parte in realtà da, più da, più, da cose più facili non c'è so bisogno di molti prerequisiti c'è bisogno essenzialmente di apertura mentale, razionale e logica hm? questo però qui sono parole teoriche poi quando vedremo le cose in pratica le apprezzeremo di più ecco l'altra cosa che sempre a, a proposito di linguaggi di programmazione, un accenno che vi faccio è che alcuni di voi hanno imparato un po', non dico programmare, ma pacioccare col computer nelle scuole superiori e vedo in, ho visto in giro delle brutte abitudini che avete preso. No? Un approccio un po' provo, metto, tolgo, sposto, vediamo se funziona, chi se frega. No? Ecco, questo approccio qua non, non ci serve, non ci basta, quindi a volte dovrete disimparare delle cose che pensate già di sapere per poterle magari riapplicare no, in un modo più corretto, dove corretto significa anche più scalabile, più applicabile a problemi più complessi. No? Purtroppo in, molti, in, molti, in, molti no, in alcune scuole superiori si predilige la quantità piuttosto che l'approfondimento. Ti faccio vedere 27 cose diverse, ma poi alla fine non ne capisci mai davvero nessuna. Qui cercheremo no, di andare un pochino più con calma in queste 80 ore che abbiamo a disposizione, ma eh, dare l'approfondimento che serve. Allora, vedete queste eh, parole generali? Eh, vi racconto due cose sul programma del corso, ma prima di tutto vi ricordo che ci sono due o tre link che vi ho già messo due settimane fa sull'avviso che vedete sull'app e sul portale del Politecnico e eh, anche sul messaggio, diciamo così, fissato sul gruppo Telegram. Eh, C'è questo link a questo sito, no? che contiene tutta l'informazione che ci serve, che vi serve, in cui raccogliamo tutte le informazioni, tutti i link di cui potete aver bisogno. Quindi le cose che vi racconto, le slide che sto usando, eh, le informazioni che vi condivido, se il sito risponde, lo trovate qua. Se il sito non risponde, lo facciamo rispondere noi. Niente... Eh oppure il wifi c'è, ma sì, evidentemente qualcosa si è rotto proprio nel momento del bisogno, ma noi andiamo avanti, eh, arriverà forse se arriverà, in ogni caso volevo dirvi questo link è quello più importante da cui poi potete ricavare, no? raggiungere tutte le altre informazioni, compreso il materiale delle lezioni, il materiale dei laboratori, le video lezioni registrate, eccetera, eccetera, Ok. Um, okay tra cui ovviamente il programma del corso che vi sto raccontando, eccetera. Allora, eh, io non perdo molto tempo a descrivervi il programma del corso perché per chi queste cose non le conosce sarebbe un'elencazione di parole che non conoscete, quindi è abbastanza, eh, abbastanza noioso, abbastanza poco, eh, diciamo così, poco utile, eh, ma essenzialmente l'idea è eh, di avere qualche nozione di base sul funzionamento del calcolatore, cioè come funziona il computer, cosa vuol dire la programmazione di un computer e quindi lo sviluppo di un programma e poi eh, la, la, la, quello che si chiama problem posing and solving, cioè la definizione, l'analisi e la risoluzione di problemi usando attraverso diciamo così, la programmazione, quindi attraverso prima la definizione di un algoritmo e poi l'implementazione di questo algoritmo all'interno di linguaggi di programmazione. Nello specifico il linguaggio di programmazione che useremo sarà Python, che, nel quale eh, impareremo a usare alcuni tipi di strutture dati che sono eh, di variabili, di valori, che sono gestiti dal linguaggio stesso. Ma su questo, non, come dico, non mi dilungo adesso, perché altrimenti entrerei a usare termini che non vi ho ancora spiegato eh, con eh, reciproco annoiamento. Se proviamo a eh, vedere come questi argomenti si sviluppano sul calendario essenzialmente noi abbiamo una piccola parte di teoria di questo corso, saranno poi due o tre lezioni con associati esercizi, eh, il grosso del corso sarà la parte di programmazione dove qua un pochino a caso ho diviso tra problem solving che è la parte diciamo, più concettuale e la programmazione che è la parte più implementativa ma in realtà fanno parte di un di un tutt'uno, non è che le posso separare, adesso oggi penso e domani realizzo, eh, penso mentre realizzo, normalmente se non ho qualche problema mentale, eh, e poi c'è la parte, quindi questi 60, 50 ore circa di programmazione, 10 ore circa di teoria, e queste compongono il pacchetto delle 60 ore circa in aula, in quest'aula qua, eh, al lunedì e al mercoledì. E poi ci sono i laboratori, Saranno 12 laboratori di un'ora e mezza ciascuno, quindi ogni settimana avrete un'ora e mezza di laboratorio. Eh, andremo nei laboratori informatici del Politecnico, sono laboratori diversi, messi in posti diversi, ma poi vi, vi, vi, vi do indicazioni. Ehm, e quindi sono una ventina d'ore di laboratorio, nei laboratori ci sono già i computer, quindi potete usare tra, eh, direttamente i calcolatori che, che vi mette a disposizione il Politecnico. Ok? Uh, e questo completa, il pacchetto di 80 ore complessive. Queste sono le ore che passate al Politecnico, poi sicuramente passerete altre ore per conto vostro a cercare di, di uh, portare a termine gli esercizi che vi suggeriamo, che vi assegniamo eh, eh, e che vorrete provare a risolvere. Ecco, um, più che tante parole, io vorrei provare a darvi un assaggio di che cosa faremo in questo corso, okay? Poi vi ho registrato due video brevi che vi raccontano la parte noiosa, quindi il calendario, l'orario, i libri, l'esame, tutte queste cose qua, che tra un'ora compariranno su YouTube in automatico, sul portale le ho già caricate, quindi vi chiedo poi di guardarveli, sono due, due video di 20 minuti, cose abbastanza leggere, eh, per non fare la parte noiosa insieme. Sfruttiamo le ore in cui siamo faccia a faccia per fare diciamo così, dei contenuti un pochino più densi di, di, eh, di, di conoscenza, okay? eh, E quindi voglio farvi un esempio di quello che potrebbe essere un esercizio, diciamo, a livello di difficoltà di quello che troverete all'esame. Allora, io voglio provare a scrivere un programma con voi, poi non lo scriverò in realtà, ma ragionare per scrivere un programma che risolva questa semplice domanda. Quali sono i nomi più frequenti in quest'aula? È chiara la domanda? Non è ambigua? Si capisce cosa sto chiedendo? Non siete ancora ingegneri, si vede. Sapete la risposta? Sapete la risposta? No. Sapreste trovare la risposta? Sì? No. No. Come? Vuole no? mettere tutti i nomi in un database, ma come a parte complicato? Io, siamo qua tra persone e voglio sapere se ci sono più Augusto o più Francesca. Chiamiamo, poi prendiamo uno che conta. Come? Allora abbiamo tante idee più o meno confuse in mente, no? Allora, cerchiamo di analizzare questo problema che ci siamo dati, Il è un problema semplice, è anche, un, anche una curiosità se vogliamo, però se lo dovessimo fare a mano o in, qualche, in qualunque modo, eh, cioè, probabilmente la prossima ora ci la metteremo a controllare, fare lo spoglio delle schede, lo scrutinio, tanti in questi giorni qua si parla di queste cose, e poi alla fine non siamo mai sicuri. No? Proviamo ad analizzare questa domanda e a analizzare un possibile modo di risolverla. E poi proveremo a fare un programma o a vedere un programma possibile così vi do anche la risposta. Allora, questo che avete detto che era una richiesta, una domanda chiara, non lo è affatto, è piena zeppa di ambiguità e adesso le vediamo, e di per sé, così come è posta, non è facile da risolvere. Ok? Allora, prendiamo una cosa, uno strumento sofisticatissimo, blocco note. Ok? Uso blocco note semplicemente perché io a mano scrivo malissimo e quindi se scrivessi la lavagna, sulla lavagna luminosa non si capirebbe nulla. E quindi chiedo scusa, ma tra l'altro c'è il vantaggio che poi alla fine ciò che scriviamo rimane. Ok? Allora, questa è la nostra domanda. Proviamo un po' a prendere qualche nota, a ragionarci sopra. Allora, io primo, il primo dubbio che mi pongo è, in quest'aula, come faccio a sapere chi c'è in quest'aula? Cioè dovrei innanzitutto raccogliere le informazioni su chi siete voi, Innanzitutto dovrei chiudere a chiave la porta in modo che non entri e non esca nessuno, perché altrimenti devo poi ricominciare da capo. E poi dovrei chiedere le informazioni su chi siete voi, quindi raccogliere il nome di ciascuno di voi. Che è un lavorone, no? eh, Forse non era proprio quello che volevo, forse se avessi scritto in questo corso potrebbe essere più facile. In questo corso poteva essere più facile sì perché io sull'app ho l'elenco degli studenti, ho l'elenco degli studenti iscritti al corso, quindi in questo corso già non è ancora abbastanza preciso, iscritti a questo corso. Allora, quello che qualcuno di voi cominciava a pensare devo raccogliere i nomi, eh, magari ce l'ho già fatto, questa informazione ce l'ho già. Non ho l'informazione su chi c'è in quest'aula, ma ho l'informazione su chi è iscritto al corso. È lo stesso problema? No. È la stessa domanda? No. La risposta sarà la stessa? Non lo so. Forse sì, forse no. Dipende da chi è rimasto a casa, chi è venuto. Magari qua in quest'aula c'è qualcuno che non è iscritto, perché è venuto a far compagnia, a far coraggio, a un amico o un'amica, e qualcuno invece che è iscritto non è venuto per qualche motivo, e quindi c'è un disallineamento tra i due insiemi di dati. Ma il primo non ce l'ho, il secondo ce l'ho, insieme di dati. Lo posso ottenere facilmente. Quindi, prima di tutto, devo eh, pormi nelle condizioni di risolvere un problema che sia effettivamente risolubile, di cui io sia certo di poter avere i dati, le informazioni. Okay. In questo caso l'elenco degli iscritti al corso è un'informazione nota e, e più o meno facilmente reperibile. Quindi votiamo per questa, modifichiamo la domanda dicendo ok, quali sono i nomi più frequenti tra gli iscritti a questo corso? È un'approssimazione. Piuttosto di metterci un'ora per rispondere alla prima domanda, magari ci metto 5 minuti per rispondere alla seconda, sapendo che la risposta non è esattamente precisa. Eventualmente potrò poi raffinarla, no? Questo è un po' un vizio che hanno gli ingegneri, dare delle risposte approssimate ma fattibili. E questo è uno, un livello di ambiguità. Il secondo livello di ambiguità è nomi. Cos'è un nome? Tutti noi abbiamo un nome, che è diverso dal cognome, no? Nome, cognome. Eh, però ci sono i nomi doppi. Allora, se io, se io mi chiamo con un nome composto, se io mi chiamassi, io mi chiamo Fulvio, un nome solo è facile. Ma chi di voi ha un nome doppio, non so, Pier Paolo Mastaccato, come lo conto? Cioè Faccio una casella per i Pierpaolo? Oppure do un voto a Pier e un voto a Paolo? Oh, non c'è la risposta giusta, okay? però dobbiamo decidere, dobbiamo chiarirlo. Quello che sto dicendo è che la domanda era ambigua nel momento in cui analizzo il problema mi accorgo che mi serve maggiore informazione, perché l'informazione che c'era nella domanda, che sembrava chiara non lo è più ad un esame più dettagliato se cioè, c'è un nome con lo spazio in mezzo, come faccio? poi ci sono, mi sembra che tra di voi ci sia qualcuno con quattro nomi addirittura no? se ho visto bene l'elenco come li trattiamo? non lo so, possiamo decidere due possibilità, no? come dicevo, o i nomi composti li prendiamo come se fossero un nome unico, oppure li spezziamo nei singoli nomi componenti e ciascuno di questi nomi in certo senso vota e quindi Pierpaolo dà un voto anche a Paolo, E alla fine magari il nome più frequente sarà Paolo e ha vinto anche perché c'era Pierpaolo. Come facciamo a dirimere questa questione, a decidere come trattare questa informazione? Beh, questo dipende dal contesto. No? Eh, nel, caso, nel caso in cui questo compito qua mi sia stato assegnato da qualcuno, no? quindi io per lavoro mi hanno detto fai sta roba, e io quando comincio ad analizzarla mi accorgo che mi serve informazione in più per capire cosa, cosa devo fare di preciso, allora torno da chi mi ha assegnato il compito, gli dico, senti, ma mi spieghi meglio, in questo caso tu cosa vuoi che faccia? Come vuoi che tratti questa informazione? Si torna al committente per avere un chiarimento sulle specifiche. Qui le specifiche non ci sono, non c'è un committente, ce lo siamo inventato noi, e questo varrà per tutto questo corso e per buona parte dei corsi al Politecnico, che siamo in un ambiente comunque, didattico, Normalmente ciò che non è specificato lo specificate voi, scegliete voi. Okay? In un contesto reale ciò che non è specificato vado a verificarlo col committente. In un contesto didattico una scelta vale l'altra, fatela voi. Il punto chiave qual è? È accorgersi che c'è una scelta da fare. Se vado avanti e non me ne accorgo, arriva un risultato in fondo e non ti so più dire che cosa rappresenta quel risultato. Questa è una cosa semplice, ma ehm, in altri casi, se non mi accorgo che c'è una scelta da fare, arriva un risultato che non so più interpretare, perché non ho capito in realtà uno dei passaggi del, del problema. Okay? Quindi, la cosa importante è nell'analizzare il problema capire che c'è una scelta da fare, che c'è un'informazione aggiuntiva da specificare, da spe bisogna specificarlo meglio. Allora possiamo specificarlo in un modo oppure in un altro. Scegliete voi. Io, se fossi in voi, sceglierei quello che mi semplifica la vita, se posso scegliere, e non quello che me la va a complicare perché così è più bello, perché così è più figo. No? Specie se poi roba qua, ci serve per un esame. Quindi, io qua le possibilità potrebbero essere, possibilità 1, nel caso di nomi composti li tratto come un nome unico, possibilità 2, nel caso di nomi composti li separo nei, come si chiama, nei, nei, nei, nei nomi componenti, nei singoli nomi componenti. Bisognerebbe chiamare qualcuno che lavora in anagrafe per farci dare la terminologia corretta. E ho due possibilità. A me pare la più semplice sia questa. C'hai un nome che ha lo spazio dentro. E eh, vabbè, tienti sto spazio. Non faccio nulla di particolare. Non devo fare un'elaborazione ulteriore per andare a spezzettare i nomi in spazi. Poi ovviamente va da sé che il Pier Paolo, ma forse anche in entrambi i casi, Pier e Piero sono comunque due nomi diversi. Non ci mettiamo anche qua ad andare da, ad analizzare le possibili abbreviazioni dei nomi. no? Così come Paolo e Paola sono due nomi diversi noi andiamo ad analizzare il valore letterale del nome, no? Questo non so, forse non è neanche il caso di, di specificarlo, sembra ovvio, però purtroppo ci accorgeremo che nell'informatica ovvio non esiste, okay? ok? allora, con questi due chiarimenti come si trasforma il testo? Il testo si trasformerebbe in quali sono i nomi tra parentesi singoli, semplici, diciamo così, o composti, degli studenti iscritti a questo corso, quali sono i nomi, ho perso, ho perso la cosa più importante, più frequenti. E l'abbiamo specificato un po' meglio, dove questa parentesi, semplici e composti, nasconde il ragionamento che abbiamo fatto prima. Io voglio farlo stare in una frase, ma altrimenti avrei dovuto dire semplici, oppure nel caso dei nomi composti si trattano come un nome unico. Poi, altro dubbio. Quanti? Quanti ne vuoi vedere? Vuoi vedere il nome più frequente? No, qui è plurale, quali? I primi due? I primi sette? Tutti? Cosa vuol dire quali sono? I più frequenti. Quanti più frequenti? Cioè, mi serve un una risma di carta per scriverli tutti o mi basta una riga perché mi serve solamente il più, il più frequente? Anche qua, decidiamolo, esplicitiamolo, perché così come è scritto è ambiguo. Eh, così come se io provassi a dire il nome più frequente, Potrebbe dar bene? Potrei scegliere di interpretare questo come. quindi quel quale, quel plurale lì lo faccio diventare un singolare. Vabbè, ma sarebbe chiaro se dicessi il nome più frequente? Il primo della classifica? Va bene? No, che non va bene. Ce n'hai più di uno? Se ce ne sono due a pari merito? Non lo sappiamo, io lo so perché ho provato ieri non ce ne sono due pari merito, ma se ci fossero? Così non lo posso scrivere. Non ha senso, è sbagliato. Non considera un caso possibile, un tipo di risultato possibile, quello in cui ci sia più di una persona a pari merito. Allora, nel caso in cui volessi solo il nome più frequente, ma ce ne sono due a pari merito, lo devo scrivere in modo diverso. Dovrei scrivere i nomi... Degli studenti che compaiono con la massima frequenza. Questo è scritto in modo un po' matematico. Oppure potrei scrivere il nome più frequente o i nomi più frequenti o. Uh, Volevo mettere una frase un pochino più colloquiale dicendo a pari merito o i nomi o più nomi in caso di parità di frequenza. Ok, quindi questo è il nome più frequente, abbiamo detto che scritto così non va bene e le altre due frasi che ho scritto sono grossomodo equivalenti, no? massima frequenza vuol dire che la frequenza è un numero, il massimo di quel numero, poi ve lo insegnano a matematica, è un valore e io mi chiedo quali sono tutti gli studenti il cui valore associato è uguale a quel massimo e può darsi che quel massimo compaia una volta sola, può darsi che quel massimo compaia più volte. sotto lo scritto in modo un po' più colloquiale uno o più di uno se sono a pari merito non dico pari merito perché non è un merito avere il nome comune no? allora a pari frequenza, a pari numero di occorrenze cioè di volte in cui capita ok? quindi questa potrebbe essere una richiesta una migliore specificazione della richiesta di che cosa devo stampare Oppure potrei chiedere eh, l'elenco di tutti i nomi ordinati per frequenza. Eh. In, prima stampo il più frequente, poi sarà il secondo, poi il terzo, se ci sono i merito li stampo insieme, poi il secondo, poi il terzo, eccetera, eccetera, e poi ci sarà una lunga sfilza di nomi che compaiono una volta sola. Va bene, oppure un'altra variante potrebbe essere l'elenco di tutti i nomi ordinati con frequenza purché abbiano frequenza non so, maggiore di 2, maggiore di 3. cioè tutti quelli che compaiono una volta sola o due volte, non vado ad allungare il brodo no. Quindi faccio una, una, un elenco ordinato, ma non, non di tutti i nomi, ma solo dei nomi che hanno una frequenza almeno pari a boh, un certo valore, una soglia che è decisa. Allora, tutte queste formulazioni sono tutte formulazioni diverse, ovviamente danno dei risultati diversi, ma lecite, legittime e precise. Si capisce cosa devo fare. Se capisce se quel nome lo devo mettere o non lo devo mettere sulla base del criterio che scelgo. E non abbiamo quella formulazione vaga i più frequenti. Che vuol dire? E poi c'è ancora almeno, un, almeno, io vedo almeno un altro punto ancora di ambiguità, è... Eh, per questi studenti, per questi nomi, cosa voglio vedere? Voglio vedere solo il nome? Cioè voglio che il programma mi dica il nome più frequente è Aurelio? O anche la quantità, il numero, la frequenza, il numero di persone che hanno quel nome? Dici, costa poco, tanto ce l'avevo, l'ho calcolata, te la faccio vedere, ma devo dire che cosa vuoi. Oppure solo la quantità, posso dire guarda c'è un nome che compare 20 volte. Ma non ti dico qual è. Può darsi, dipende no? da che cosa voglio. Allora, devo specificare anche qua, eh, per questi nomi, visualizzare il nome stesso e la, il valore della frequenza. Corrispondente. Oh, chiaro che non ha più la pill della frase singola che ho scritto sopra. Anziché una frase, abbiamo scritto quattro righe, no? perché sono i nomi semplici, composti, più frequenti, più scritti nel corso, eh, selezionando l'elenco di tutti i nomi, ad esempio scegliamo questo, ordinati per frequenza, eh, per i quali occorre visualizzare il nome stesso e il valore della frequenza corrispondente. Devo anche prendere fiato a metà, non riesco più a dirlo tutto insieme, ma però almeno così è preciso. Ciò che abbiamo fatto adesso prendo i nomi di analisi, cioè prendo un problema e comincio a tagliuzzarlo, decomporlo, analizzarlo, vederne le varie sfaccettature, capire quali sono i dati, capire come sono fatti questi dati, capire com'è com il risultato che voglio, capire quali sono i casi particolari che possono capitare, capire come voglio gestire questi casi particolari che possono capitare. Cioè, in una parola, capire il problema, ma per davvero capirlo. È un po' un metodo, spacca, eh, no? fai un po' il pignolo, ecco, non ti fai tante amicizie se ragioni così nella vita reale. Però qua, tanto il computer non si offende, con lui devi ragionare così. Allora, a questo punto abbiamo capito quale problema vogliamo risolvere. Grande, possiamo andare a casa. No, dobbiamo risolverlo. No? Quindi, dopo l'analisi, c'è una fase di progettazione. La fase di progettazione è quella nella quale passo dalla conoscenza del problema all'impostazione di un metodo per affrontarne la risoluzione. Cioè mi chiedo, ok, una volta che ho capito che quello è il risultato a cui devo, ottenere, devo arrivare, attenzione che quello che abbiamo scritto qua descrive il risultato che vogliamo ottenere e descrive in parte anche i dati di partenza da cui partiamo. Ma qui non c'è scritto come. Non ci abbiamo ancora pensato a come farlo. Sì, vabbè, dentro ci abbiamo pensato, non perché noi non possiamo impedirci di pensare, no? Qualche idea ce l'abbiamo, ma non l'abbiamo ancora formalizzato, dettagliato. Magari abbiamo vari modi in mente di risolvere lo stesso problema, di affrontare lo stesso problema. E allora qua, infatti, ho scritto scelta della strategia. Da che parte lo prendo, questo problema? Da dove comincio? E questa di solito è la parte più complessa del ragionamento. Capire se lo prendo per le corna, per la coda o per le gambe. E poi a questo punto, una volta che ho compreso la strategia, bisogna dettagliare questa strategia attraverso un algoritmo, cioè una serie di passi elementari che poi possano essere nella fase successiva poi codificate al calcolatore. E quale strategie ci possono essere per questo nostro problemino? Boh, a me mi vengono in mente due, essenzialmente, poi magari altre se ci ripenso, no? Una possibile strategia è dire Facciamo una tabella. Facciamo una tabella in cui, dato un nome, a fianco ci sia un numero. E bravo, questo è il risultato che voglio ottenere. Come la costruisco? Eh, parto da una tabella vuota, prendo il primo nome e vado a vedere, questo nome c'è già nella tabella o no? Se non c'è ancora nella tabella, lo aggiungo dicendo ok, 1. Se c'è già nella tabella non lo aggiungo perché c'è già, semplicemente aumento il valore. Se c'è scritto 6, diventa 7. Adesso la, adesso la descriviamo, no? Però intuitivamente siamo tutti. Questa è una strategia. Passo i nomi uno per uno e aggiorno, diciamo così, una tabella nella quale compare, aggiungerò via via i nomi nuovi che incontrerò e invece incrementerò i nomi esistenti. È quello che faremo probabilmente alla lavagna. Non scriviamo il nome e poi mettiamo una stanghetta uno. La, la, se sento lo stesso nome, rimetto una stanghetta a fianco e fa due. Eh? Questo è un modo. Un altro modo, che non c'entra nulla con questo, ma arriva allo stesso risultato, potrebbe essere prendiamo l'elenco dei nomi e mettiamoli in ordine alfabetico. Sarà, sarà capace il computer a mettere in ordine alfabetico, no? Questo è quello che io farei che non so, se i nomi li avessi in Excel. Li metto in ordine alfabetico. Così tutti quelli con lo stesso nome li vedo vicini. E posso contare i pacchetti di nomi consecutivi uguali e vedere quanto sono lunghi questi pacchetti. Perché quella cosa della lavagna con le stanghette e con i numerini non è che in Excel sia tanto facile farlo, no? E se noi non usiamo Excel, quindi non sappiamo ancora cosa sarà più facile o meno. Però è un'altra strategia. Ordiniamo i nomi in modo che i nomi uguali siano adiacenti, quindi lo stesso nome può comparire in posti diversi dell'elenco. Io riordino l'elenco in modo che lo stesso nome compaia, tutte le persone con lo stesso nome compaiano vicine. E un modo per farlo è quello di metterli in ordine alfabetico: non è detto che debba essere l'ordine alfabetico, ma è il primo che viene in mente e è più facile. E questa è un'altra strategia, è possibile. Raccolgo i nomi, li ordino e conto i pacchettini. Dico pacchettini perché stiamo ancora parlando a livello intuitivo, poi dovremo formalizzarlo. E mi viene in mente ancora un terzo, una terza strategia, che è un po' figlia della seconda. Ad esempio, prendo, se non ti spiace, come ti chiami? Mattia. Mattia. Tutti Mattia qua, no, non muovetevi però prendo una, un individuo, un nome dell'elenco, e con quel nome vado a cercare in tutto l'elenco dove sono tutti quelli che si chiamano allo stesso modo. E ho il pacchettino. Poi questi li metto da parte, li segno in qualche modo li ho già usati, usati brutto, parto da un'altra persona che non è ancora stata conteggiata, ecco meglio conteggiato che usato, e prendo il suo nome e chiediamo tutti quelli che si chiamano così, e così via quindi prendo il primo nome e vado a cercare tutti quelli che hanno lo stesso nome, li conto, li tolgo, prendo il primo nome di quelli rimasti che non ho tolti, li cerco tutti, li conto, li tolgo, è un'altra strategia, sono modi diversi di lavorare, eh. se, ci, se vi immaginate di fare questa cosa con carta e penna fareste lavori diversi, ma alla fine il risultato sarebbe lo stesso, se non, ci facciamo, eh, se non facciamo errori no? di esecuzione, di calcolo. Quindi vedete che per un determinato problema, stupido come il nostro, ci sono molte strategie possibili. Quale è meglio? Beh. La migliore è quella che ti viene giusta, è quella che sai risolvere, per carità ci sono delle qualità oggettive che distinguono una strategia da un'altra, una soluzione da un'altra, una può essere più, più o meno efficiente, quindi magari arriva al risultato in 22 millisecondi e mentre l'altra ce ne impiega 36 e ci cambia la vita di millisecondi. Eh, quindi una soluzione può essere più efficiente di un'altra una soluzione può richiedere più spazio di un'altra, ho bisogno di una lavagna più grande più piccola eccetera eh, una soluzione può richiedere più righe di programma, può essere più lunga da implementare rispetto a un'altra e la lunghezza di un programma non è detto che sia collegata al tempo di esecuzione perché magari il programma è breve ma ci mette tanto tempo il programma è lungo e ci mette poco tempo ci sono misure oggettive di questo genere ma non sono la nostra prima misura. La nostra prima misura è, come dicevo prima, riesco a farlo, sono capace a farlo, l'ho capito bene e riesco a implementarla e a portarla a termine correttamente. Prima di tutto deve essere giusto. Poi se è giusto possiamo andare di discutire se è più o meno veloce, se è più o meno efficace. Ma se non è giusto, non vale nulla che sia velocissimo. Io faccio il programma velocissimo... Stampa, che ne so, annibale 27, è falso, è un programma velocissimo di una riga sola, ma mi dà il risultato falso. E allora cosa serve? Che sia velocissimo, brevissimo, eccetera. Quindi prima di tutto scegliete la strategia che vi convince di più, per la quale siete ragionevolmente sicuri di poter andare avanti e portare, portare a, a termine la proge il progetto e poi po quindi trasformarlo in un programma. Questo è un punto chiave per cui io mi arrabbio sempre quando mi chiedono ma qual è la soluzione di quell'esercizio? Allora io ti posso dare la mia soluzione di quell'esercizio. Quello che ho fatto io applicando la strategia che mi è venuta in mente e che a istinto mi sembrava la più promettente. Ma non è la soluzione. Cioè non è la radice di A di X che ti dà una soluzione le soluzioni, le mille soluzioni, per ogni problema cretino come questo o più complicato ci sono come dicevamo, molti modi diversi di affrontarlo, molte le ho chiamate qua strategie, tutte valide e per ciascuna strategia vedremo poi ci sono molti modi di implementarla a livello di codice quindi dimentichiamoci che per un problema esista la soluzione per un problema esistono le soluzioni, migliaia. Poi, per carità, tutte giuste, migliaia di soluzioni giuste, corrette. Poi, in mezzo a queste mille soluzioni corrette, ce ne sono cento miliardi di miliardi sbagliate. Ok? Quindi non vuol dire che qualunque soluzione va bene, perché tanto ce ne sono mille. No, fermo un attimo. Ci sono tante soluzioni giuste, corrette a quel problema, e infinitamente di più soluzioni sbagliate. Quindi si può dire se è sbagliata o giusta una soluzione, ma non puoi dire che la non puoi usare il singolare parlando della soluzione di un problema, la soluzione. Infatti quando noi pubblicheremo le soluzioni degli esercizi, cosa che io mi devo sempre fare una certa violenza per pubblicarle, proprio per questo motivo che vi sto raccontando, scriverò sempre soluzione proposta. È una, possibile proposta di soluzione. E quello che vorrei in questo corso è che voi non cerchiate di indovinare o di copiare o di vedere qual è la soluzione che ho fatto io o che ha fatto Roberta e che abbiamo pubblicato tra le soluzioni degli esercizi. Perché non serve a niente. Cioè non è che quando avete imparato a fare la manovra di parcheggio S avete guardato tante persone parcheggiare e poi lo sapevate, no? E no, ci avete provato un certo numero di volte. E poi avete imparato a farlo a modo vostro, con dei vincoli, con delle regole, eh? cioè non è che si va a sbattere, oh, cioè, più o meno delle de linee guida ci sono, certo, ma poi ciascuno, e qui impareremo, lavoreremo proprio per imparare queste linee guida, queste regole, questi tanti esempi, magari faremo moltissimi esempi proprio per riuscire a capire vari tipi di esercizi come si possono affrontare ma poi di fronte a una consegna di fronte a un esercizio siete voi il problema è il computer e dovete impostarlo come piace a voi quindi il tipo di supporto che cerchiamo di darvi anche mentre faremo i laboratori sul gruppo Telegram alla lezione quando facciamo esercizi non sarà mai del tipo guarda che si fa così perché non imparate niente il tipo di supporto che vi diamo è fammi vedere cosa hai fatto, dimmi cosa stai pensando e se hai fatto una cosa sbagliata cerco di farti capire dove l'hai sbagliata e se stai pensando verso un vicolo cieco cerco di farti capire perché in modo che tu poi possa fare il gradino verso pensare in un modo diverso per essere più vicino a una soluzione possibile. Ok? Poi la domanda potrebbe essere, foglio bianco non so proprio da che parte partire, allora ci ragioniamo insieme. Non fatevi tentare da guardare le soluzioni che pubblichiamo noi, noi le pubblichiamo un po' in ritardo, sempre, apposta, ma tanto le trovate in giro quelle dell'anno scorso, quindi... o quella che ha fatto il vostro compagno più bravo. Non vi serve. È come... Eh, se voi avete studi fatto studiare eh, l'infinito dei leopardi, no? l'avete studiata bene, ma la sapreste scrivere una, un sonetto di quella qualità? No, no. perché non, non ti hanno preparato a comporre, eh? ti hanno insegnato a studiare una soluzione possibile. E qui un programma è la stessa cosa. No? Alla fine, i programmi che scriviamo possiamo dirlo che sono poesia, no? per noi nel nostro mondo strano, c'è molta creatività nella programmazione, quello che scrivo alla fine del programma è il mio programma, che ho creato io, è la materializzazione del mio ragionamento, una cosa che nessun'altra disciplina se non l'informatica vi permette di fare, Fare la stampa del vostro pensiero, vabbè. No? Quindi, però il punto importante su cui non mollerò e lo ripeterò è proprio questo no? e dovete investire sul vostro ragionamento capire se è corretto capire se gli mancano delle cose noi vi possiamo aiutare però è il vostro ragionamento se avete iniziato per una strada e poi vedete che il vostro amico oppure il professore l'ha risolto in modo diverso non vuol dire che la vostra strada sia sbagliata vuol solo dire che è diversa poi magari è sbagliata eh ma non è sbagliata perché il professore l'ha fatto in di modo diverso. Può essere giusto o sbagliata di suo, indipendentemente da quello che ha fatto un altro. Quando vi ho detto questo è un corso di ingegneria, voglio dire esattamente questo. Ci sono tante soluzioni possibili, uno deve essere in grado di capire quale barra quali sono fattibili e poi portarle avanti. E non, du e non esistono due soluzioni uguali. Questa è una pacchia perché agli esami so che se ci sono due compiti uguali avete copiato. Di sicuro. Non esiste probabilità al mondo per cui due, due persone diverse che abbiamo fatto ciascuno il proprio ragionamento siano arrivate allo stesso risultato finale. Non esiste. Ok, nel nostro caso progettazione. Progettazione in questo caso cos'è? Um, Abbiamo detto, possiamo avere tre strategie. Chiamiamola strategia A1. Creo una tabella inizialmente vuota, in cui registro tutti i nomi nuovi che vedo, che incontro, eh, ed eh, incremento il valore di frequenza di quelli che erano già presenti. Strategia 2. Raccolgo tutti i nomi e li metto in ordine alfabetico. Partendo dall'inizio, identifico i blocchi di nomi consecutivi ed identici e ne conto, ne conto la lunghezza la dimensione la strategia 3 prendo il primo nome e cerco Nell'elenco, tutti gli altri studenti con lo stesso nome. Eh, mi annoto, mi scrivo la, la, il, il numero di studenti trovati, poi li cancello e passo al primo nome rimasto ripetendo così finché ci sono nomi e poi magari altre in questo momento non me ne vengono in mente e queste qua ne dobbiamo scegliere una strategia il passo dopo è formalizzare. La strategia è un po' più di un'intuizione. Un ah, posso fare così. Il passo successivo, che c'è scritto nella slide, è una, formulare un algoritmo. Un algoritmo è una descrizione, ne parleremo nell'ora successiva, è una descrizione passo passo delle operazioni da fare, che sia, diciamo così, comprensibile da chi poi dovrà eseguire questa operazione. Allora lì dovrò tenere conto di cose che per ora mi sono chiare in mente, ma non ho ancora formalizzato, ad esempio mettere in ordine alfabetico. Mettere in ordine alfabetico è un'operazione che il calcolatore sa fare da solo? È chiaro che cosa indichi? O anche lì c'è un'ambiguità? e l'ambiguità sono la nostra piaga. Per fortuna parliamo di nomi, non di cognomi, perché se fossero i cognomi ci sono anche lì i problemi, l'apostrofo. Allora, se metto in ordine alfabetico, l'apostrofo come lo conto? Prima dell'A, dopo la Z, lo ignoro e metto in ordine alfabetico come se non ci fosse? Va bene tutto ovviamente, ma devo sceglierne uno, devo specificarlo. No? Poi a noi non interessa comunque tu li metta, tanto noi dobbiamo trovare i pacchetti uguali, quindi è un dettaglio irrilevante, ma è un dettaglio da specificare. No? Ehm, ripetendo così, allora riesco a spiegare, formalizzare il concetto di ripeto così? Cosa vuol dire? Adesso sono parole, per noi ci siamo capiti, penso. Però bisogna scendere a un livello di dettaglio maggiore, usando un linguaggio che non solo ci capiamo tra di noi, ma ci possa capire la macchina. O perlomeno usando delle primitive, dei concetti, che siano alla portata della macchina. Quindi qui ho detto una tabella. Allora, il computer è in grado di gestire una tabelle? Sì. Poi vedremo come. Lo vedremo alla quinta o sesta settimana del corso però è un tipo di struttura dati, di contenitore di informazioni che è possibile usare, gestire. E quindi lo posso usare. E so come usarlo. Quindi io qua non posso descrivere delle strategie che si basino su operazioni, l'ordinamento, o su eh, organizzazioni dell'informazione con una tabella che poi il computer non abbia. Perché poi una volta che è bellissima idea, ma poi quando devo programmarlo non so come fare perché nella parte di linguaggio di programmazione che ho studiato non so quella cosa. E quindi poi nel scegliere strategia saremo anche poi un pochino indirizzati da quello che sappiamo fare nei passaggi successivi. Allora, nella prossima ora e all'inizio della settimana prossima ci concentreremo di più su questa parte qua dell'algoritmo. Quindi tradurre un'idea di soluzione, una strategia di soluzione in una serie di passaggi. E poi fatto questo, quindi per ora, diciamo così, schippiamo, c'è la parte di implementazione vera e propria. Cioè prendo e comincio a tradurre l'algoritmo, cioè la descrizione passo passo della mia strategia, in codice, usando il linguaggio di programmazione. E questo ovviamente lo, lo farò, lo comincio a fare, è qui, eh. guardate, guardate che il computer lo stiamo accendendo solo adesso. Finora l'unico computer che abbiamo usato era quello del nostro cranio. E le scelte che abbiamo fatto e gli errori o non gli errori, diciamo il successo dell'operazione dipende da cosa abbiamo fatto prima. Poi ovviamente c'è la fase di trascrizione, per carità. Potrai, possiamo ancora sbagliare qui, eh? Non abbiamo finito. Però questa parte, lo scopriremo, quella che sembra all'inizio spaventare di più, in realtà poi è la più semplice, perché si tratta di imparare delle regole di sintassi, alla fine, delle regole di funzionamento di una macchina. Se ho capito bene cosa devo far fare alla macchina, riesco a dirglielo. Usando, no, no, questo linguaggio di programmazione. E' è qua che entrano in gioco gli strumenti Uh, gli strumenti che vi ho fatto scaricare vi ho chiesto di cominciare a scaricare come ad esempio l'ambiente di sviluppo questo è il PyCharm che è il programma che useremo useremo dalla settimana prossima per scrivere e poter scrivere e sviluppare i vari programmi no? quindi questo uh, ci permette di creare dei progetti all'interno dei progetti ci sono dei file ad esempio qui c'è un esempio molto semplice che non c'entra nulla col nostro esercizio, ma l'ho preso dalla lezione successiva, quella registrata, di un programmino che calcola l'ipotenusa di un uh, triangolo con i cateti pari a 3 e 4. No? Allora, questo si legge quasi da solo nella sua idiozia e semplicità. Però per capirci il programma, altro non è che una serie di istruzioni scritte con una certa sintassi, con certe parole chiave, con certe regole, per cui la radice quadrata si chiama così, e non c'è il simbolino che posso scrivere alla lavagna, ma una volta che l'ho imparato, fine. E, e se devo fare il seno e non la radice quadrata, non ci vuole un genio per capire che probabilmente sarà mat.seno, sin, o qualcosa del genere. Non è quello il problema, no? E se poi devo fare un'operazione ci serviranno le parentesi per dire qual è il valore su cui fare l'operazione. Sono regole di sintassi che si imparano facilmente, sulle quali andiamo a descrivere quello che erano i passi risolutivi della strategia, quindi l'algoritmo che avevamo in mente. E una volta che l'ho scritto, avviene la magia. Nel senso che io qui ho descritto in un formalismo che è un linguaggio di programmazione, in questo caso è il linguaggio di programmazione è Python. Ho descritto una rappresentazione dell'algoritmo che ho sviluppato per implementare una certa strategia risolutiva di un problema di cui ho fatto l'analisi. Alla fine sono arrivato a scrivere il programma e alla fine questo programma lo posso far funzionare. Schiaccio un tastino che si chiama Run e lui alla fine fa questa operazione. Di stampa print e questa operazione ha fatto sì di stampare su questa parte inferiore dello schermo, quindi qua eh, dentro PyCharm vediamo che la parte in alto a destra è dedicata al programma che scriviamo la parte in basso è dedicata ai risultati di quel programma quando lo eseguiamo, quando lo facciamo partire e quindi qua ha preso vita lui e ha risolto il problema per cui è stato progettato. Il calcolatore ha eseguito le varie istruzioni che ho codificato. Quindi io ho creato una creatura nuova, che è il mio programma, che ha una sua vita e quando parte sa fare una certa cosa, quella per cui l'ho creato che sia giusta o che sia sbagliata perché se io l'ho creato male quindi mi sono dimenticato di levare A al quadrato qui e lui mi dirà che l'ipotenusa del, del triangolo di cateti 3 e 4 è 4,35 e non è colpa sua l'ho fatto così è colpa mia che l'ho fatto male no? però il problema non è tanto come appunto mettere la parentesi è lì ho sbagliato la formula, ho sbagliato il ragionamento e quindi c'è questa fase qui ho scritto implementazione, codifica della soluzione cioè scrivo il programma e poi la parte di test e debugging cioè, ok l'ho scritto ma funziona? cioè fa la cosa giusta? calcola l'ipotenusa giusta? calcola le frequenze giuste? Se lui mi dà un risultato, 4, 2, 35. se io non avessi scelto 3 e 4, per cui sappiamo tutti che l'ipotenusa fa 5, non avessi scelto due numeri un po' più strampalati, 107 e 93, e lui mi avesse stampato che l'ipotenusa è 129, ci può stare, dai. A naso ci può stare, è maggiore di cui dei, dei due, non troppo, non è maggiore del doppio, può essere no? E invece magari sbagliato. Allora, testare un programma significa farlo funzionare sotto varie condizioni, in cui magari conosciamo ah, cui conosciamo quale sia il comportamento corretto che deve avere e controllare che il comportamento che il programma effettivamente esibisce sia quello corretto, mi dia il risultato corretto. Perché lui qualcosa stampa, eh? qualcosa sputa fuori. E poi se sputa fuori schifezze quindi un conto è scrivere il programma, non abbiamo finito quando abbiamo finito di scrivere il programma, siamo a metà. Una volta che ho scritto un programma devo verificare se funziona, quindi trovare dei casi di cui conosco il risultato e che cerchino di mettere in crisi il programma stesso e poi nel caso in cui non funzioni capire perché. Adesso è facile, eh? mi avete visto cancellare alla seconda. Ma immaginate che fossimo partiti da questo programma. Avessimo visto il risultato, 4,35, che non è l'ipotenusa giusto, cosa c'è di sbagliato? Dobbiamo andare alla caccia dell'errore. Può essere un errore, però non. in questo caso ci sono 5 istruzioni in tutte, quindi non è una, una caccia molto complicata, però magari non salta all'occhio, dai per scontato che quella roba lì magari ti concentri sulla radice quadrata e non vai a vedere l'argomento della parentesi, no? oppure magari anziché A per A ho, ho scritto A più A perché mi è scappato il dito, questo è ancora più difficile, all'occhio, magari non salta all'occhio, no? però è sbagliato. Allora, l'attività che si chiama appunto Debug, Debugging, è proprio quella di andare a cercare perché. allora il risultato è sbagliato. Perché ho sbagliato la formula o perché sono sbagliati i valori di partenza di questa formula? E dovrò fare un po' l'investigatore, un po' lo Sherlock Holmes, in cui devi capire, da un risultato, da un indizio finale, il risultato è sbagliato, capire quale sia la causa, chi è stato il killer. E magari scopro che è un errore stupido di battitura, Magari scopro che è un errore di codifica, per cui magari non ho, non ho usato che ne so, le liste in Python nel modo in cui devono essere usate, quindi era una mia conoscenza imperfetta, un'applicazione imperfetta del linguaggio, quindi nella parte di codifico ho sbagliato, oppure ho sbagliato nella parte algoritmica, in cui magari quando ho implementato l'algoritmo, quando avevo detto... Eh, Cerco tutti gli studenti con lo stesso nome, conto gli studenti, conto i Mattia, ma non, ho, ma non conto lui. Perché magari lui, mi sono sbagliato a, a contare, no? conto quanti sono gli altri, tra virgolette, Mattia, ma, eh, anziché cinque, ne, so, ne conto solo quattro, perché ho sbagliato. Nel mio algoritmo ho sbagliato a fare il conteggio. Beh, capita, eh? Oppure ho sbagliato proprio strategia. A monte è chiaro che era più doloroso scoprire alla fine che quando hai fatto tutto l'idea iniziale che hai avuto non funziona perché è proprio baccata. Eh capita, si butta via e si ricomincia. Quindi questa attività qua di verificare che il programma funzioni e trovarne gli errori e quindi correggerli che possono essere appunto dagli errori più semplici. Alcuni ce li segnala già l'ambiente di sviluppo del compilatore Python nel senso che se io Uh, ad esempio anziché print scrivo per sbaglio per una ribattitura prunt perché la I e la U sono vicine e quando lui parte mi dice guarda attenzione che no, cioè, questo programma qua non riesco a eseguirlo perché il prunt non so cosa sia <ride> sono ricco quando faccio degli errori così banali e il calcolatore me li, me li, fa, me li identifica subito e li correggo al volo mi dice guarda c'è un, un errore alla riga 13 la riga 13 è questa e l'errore è questo il nome pronto non è definito. Poi addirittura fa finta di essere più furbo di me e dice, ma non è che volevi dire print? Prende anche per il naso, ecco. Sì, volevo dire print, scusami. No? E, però, e non illudetevi, gli errori li fanno tutti. Dai programmatori che stanno imparando a quelli più esperti. Si fa la stima che anche i programmatori esperti Faccio un errore ogni 10 righe di codice, non sono tante 10 righe, vuol dire che ho scritto 100 righe di programma e ci sono 10 errori dentro, ma non perché sono scemo, perché è così, perché è un'attività così intensa dal punto di vista mentale, cerebrale, che tu devi avere in mente tutto, che è facilissimo perdersi qualche dettaglio. Poi è chiaro che chi ha le prime armi faticherà a fare istruzioni più semplici, faticherà anche sulle cose più semplici. Chi ha più esperto lavora più per blocchi di programma, la ragiona un pochino più ad alto livello, ma alla fine sbaglia lo stesso. E quello che si stima è che il tempo che ci metto a codificare la soluzione di solito è uguale o inferiore al tempo che ci metto a correggerla. Quindi se ci ho un'ora a fare un programma, mettete pure a budget un'altra ora per farlo funzionare. A meno che non vi sia arrivato un particolare diciamo così, giorno fortunato, ecco. può capitare. A me a volte capita, io farò tanti esercizi, faccio molti esercizi in aula così, in diretta, non me lo vado a preparare esattamente il giorno prima perché sarebbe irrealistico. No? E di solito sono bravo, cerco di non sbagliare, però a volte capita. Ma io sarò fortunato perché mentre io scrivo, faccio un errore, e voi siete in 200 e mi dite guarda che hai sbagliato lì. È un lusso no? avere qualcuno ti chi che ti aiuta a, a osservare il ragionamento, a osservare la codifica e ti aiuta a evidenziare gli errori che hai fatto. Tanto siamo nella stessa, quadra, siamo nella stessa squadra qua. Dobbiamo risolvere i problemi. Ma ah, mica fare la gara a chi sbaglia di meno. E poi ovviamente la fase finale, quando tutto funziona, c'è finalmente l'applicazione sui dati reali. L'ho fatto delle test di prova, mettendo tutti i Giovanni, una, una classe dei 100 Giovanni. Vediamo se mi dice la classe di 50 Giovanni e 50 Antonio, allora mi farò vedere 50 Giovanni e 49 Antonio, Una classe vuota con nessuno studente, faccio un po' di test di prova e poi prima o poi arriverò ai dati veri. Adesso so che siete curiosi e so che si avvicina alla fine dell'ora, quindi andiamo a vedere la risposta. Allora io ciò che ho fatto è quello di scaricare dal portale della didattica l'elenco degli studenti per fortuna era scaricabile questo elenco degli studenti in un formato che si chiama formato CSV, che poi a usare, CSV sta per Comma Separated Variables, cioè variabili separate da virgola. Il vostro nome non lo trovate, perché sono effettivamente le vostre matricole, i vostri cognomi e i vostri nomi, ma per nome di privacy li ho, li ho mescolati. Quindi di sicuro c'è qualcuno che si chiama Diletta, ma non si chiama Gigo di cognome. E c'è qualcuno che si chiama Gigo, ma non si chiama diretta di cognome. Eh? Così posso distribuire questo file senza fare tutte le pippe della privacy. Eh no, ma hai detto tutto il mondo come mi chiamo e eh, qual è il mio numero di matricola? Eh, no, no, è mescolato, randomico. Ok, quindi il risultato che otterrò è lo stesso, sulla statistica dei nomi, ma tanto li ho copiati con i cognomi e con le matricole diverse, ma voglio farvi vedere che questo è il formato del file da cui sono partito. Quindi quando all'inizio abbiamo detto nei nostri ragionamenti, ah, allora parto dall'elenco degli studenti, ecco, l'elenco degli studenti è fatto così. Non ho un elenco bello ordinato con già solo i nomi puliti, eh magari. Ho questo elenco dove c'è quell'informazione ma me la devo andare a estrarre in un certo modo. E eh, vabbè, impareremo anche quello, per carità. E quindi, applicando quella che io ho chiamato la strategia, credo, 1, quella della tabella, ho poi scritto un programma in Python, che è questo, è un programma, cosa, 50 righe, 60 righe, cose del genere, che oggi non capiamo, come vi dico, è un programma che farete tranquillamente verso la fine del corso, adesso non andiamo a leggere le istruzioni perché non ci capiremo nulla, però applica queste cose, e alla fine stampa i valori che volevamo. Alla fine stampa il nome più frequente, quante volte compare, quali sono questi nomi, e poi come bonus ho anche visto, stampato i nomi che compaiono almeno tre volte. Così. Adesso si aprono le scommesse, okay, sul nome più frequente. l'incasso della lotteria verrà devoluto a me. Eh. Nella classe ce ne, ci sono iscritti, oh, questi eh, 280 studenti erano ieri, non so se oggi sono cambiati, è stato ieri, il nome più frequente compare 12 volte e si tratta di Lorenzo. Poi ci sono una serie di altri nomi, che compaiono almeno tre volte, che sono, io qui li ho messi in ordine, se non sbaglio, alfabetico, Alberto, Alessandro, Alessio, Andrea, Daniele, Davide, Edoardo, Federico, Francesco, Francesco, Gabriele, e vabbè, li potete vedere. Tutti questi nomi compaiono almeno tre volte, ma ovviamente sono ben distaccati da Lorenzo che compare 12 volte. E c'è solo lui con 12, solo lui, solo questo nome con 12, non c'è nessun altro pari merito se non l'avrei stampato. Ricordate il discorso del pari merito che abbiamo fatto prima. Non sappiamo chi sia il secondo arrivato. Il secondo arrivato è uno di questi. Io adesso ho fatto un programma che mi stampa il primo e mi stampa quelli che hanno almeno tre volte, e questo programma non mi stampa il secondo. Se volessi il secondo, e non ci avevo pensato prima che mi serviva anche il secondo, <ride> dovrei modificare il programma tornare un attimo sul mio algoritmo aggiungerci un pezzo si può fare eh, per carità basta modificare sopra giusto nel modo giusto e poi eh, farlo eh, per avere qualche informazione in più ho, ho pensato e questa è una cosa che non impareremo nel corso ma ci vogliono 10 minuti a imparare di fare anche un grafico dove vediamo a questo punto tutti quelli, quelli che compaiono almeno tre volte con la loro quantità relativa. Quindi Lorenzo compare 12 volte, poi ci sono 8 Alessandro, 7 Simone e 7 Matteo. Eh, poi c'è cioè 5-6 persone che hanno 6, che compaiono 6 volte, Francesco, Stefano, Pietro, Mattia, pensavo di aver vinto, ma, e Federico e così via. No? E poi ci saranno tutti gli altri che compaiono due volte, o una volta sola, che non ho indicato nel grafico, se no mi scoppiava il grafico e non si vedeva più niente. Ok? Allora, ci abbiamo messo un'ora no? a fare insieme questo percorso, questo ragionamento. È il tipo di percorso di ragionamento che faremo per tutti gli altri esercizi. A me piace che quando risolviamo insieme un esercizio, facciamo anche insieme il ragionamento per risolverlo, che mi fa capire perché sono arrivato a quell'implementazione, perché sono arrivato a quella codifica, e non semplicemente dicendo si fa così, scrive questa istruzione e copiale, perché sarebbe cioè, un'operazione del tutto inutile, e del tutto diseducativa. Ok, eh, ci possiamo adesso prendere un attimo di pausa su questa diciamo così, nuova consapevolezza Riassunta da questa vignetta e eh, ci prenderemmo un quarto d'ora di intervallo, quindi riprendiamo alle 13.10. Grazie.